Sono Ennio Minervini, sono candidato capolista della lista Potere al Popolo nel collegio plurinominale delle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato. Siamo qui a fare questa iniziativa, siamo la lista di Potere al Popolo che in pochissimo tempo ha costruito un soggetto politico unito tra varie forze della sinistra e sinistra, come amiamo dire noi. Un progetto che è nato dal basso, con un'assemblea straordinaria preparata in pochi giorni a novembre a Roma e che immediatamente ha raccolto l'attenzione e la fiducia di tantissime persone. Siamo state tra le pochissime liste che ha dovuto raccogliere le firme per, per potersi presentare e l'abbiamo fatto senza problemi, senza i pianistei che hanno, che hanno caratterizzato altri. L'abbiamo fatto facilmente, l'abbiamo fatto bene, è stata anzi un'occasione di coinvolgimento di tantissime persone. E quindi ora siamo pronti a, a queste elezioni proprio forti di questa partenza che è stata sin da subito straordinaria una costruzione collettiva del programma e la convinzione di potere al popolo di dover costruire dal basso un cambiamento radicale della politica e della società in italia a cominciare dalle agende politiche che sono completamente false completamente sballate allo stato attuale e che noi invece intendiamo ribaltare è necessario dare Futuro e speranza ai giovani, a chi è senza lavoro, a chi ha un lavoro precario, a chi si trova a lavorare gratuitamente perché in Italia c'è anche il lavoro gratuito, a chi è costretto a, a, ad andare in ospedale, a chi è costretto a prenotare una visita e riceverla dopo anni. Dopo anni di attesa, a chi deve pagare ticket spaventosi, a chi si vede la salute negata, il lavoro negato, la pensione negata, l'ambiente negato. Abbiamo bisogno davvero di ribaltare i discorsi che vengono fatti sul razzismo che sono assolutamente pesantissimi e quindi noi eh, sappiamo di poter sfidare chiunque su ciascuno di questi, di questi terreni. Eh, il problema della casa, negli ulti, ne, nei grandi centri urbani negli ultimi anni sono stati svenduti il 90% del, del patrimonio abitativo. E noi dobbiamo dire a tutti quanti che quindi è proprio di chi ha svenduto quel patrimonio ed è colpa di chi quel patrimonio ha acquisito a prezzi ridicoli se oggi quella dell'abitazione è davvero un problema grande. E non certo della circostanza che magari in circostanze straordinarie può capitare che Quell'unica casa che è rimasta su, su dieci che sono state tolte possa andare un migrante. Siamo uh, in grado di ribaltare tutti i discorsi qualunquistici che vengono portati avanti da tempo e, e quindi davvero chiediamo a tutti di, di votarci, di darci fiducia, di venirci a conoscere, di venirci a incontrare. Saremo in giro per tutto questo territorio uh, e, e siamo sicuri che il 4 marzo uh, saremo, un, avremo una, una bella sorpresa. Eh, salve, sono Silvano Lazzini. Sono candidato all'uninominale all della Camera nella provincia di Massa Carrara, nel collegio Massa Carrara, eh, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Camaiore. E sono candidato di Potere al Popolo. Potere al Popolo è eh, una bellissima idea nata dai ragazzi del collettivo. I soppazzo di Napoli, eh, che è un centro sociale eh, che ha occupato un vecchio eh, ospedale, no, veramente un vecchio carcere, eh, per, um, diciamo un carcere criminale, insomma. È stato occupato da questi ragazzi del collettivo I soppazzo di Napoli. E eh, durante un'assemblea al teatro a Roma. I ragazzi di Soppazzo hanno lanciato questa, questa idea, quella di eh, eh, momento, creare le condizioni per, in realtà, per eh, mettere insieme in realtà, per tutte quelle forze, tutte realtà, quelle aspettative, quelle idee che stato, eh, stato per stato stato molti stato, anni eh, sono state in, in tutto qualche tutto modo lasciate da parte. Eh, L'obiettivo di Potere al Popolo non è solo quello di partecipare a queste elezioni. Queste elezioni sono solo diciamo, un banco di prova, ma l'idea di Potere al Popolo è quella di continuare, di continuare questo progetto e di unire tutte quelle forze che vogliono mettere insieme quelli che vogliono difendere i diritti che per il momento ci hanno ancora lasciato, e riprendersi quelli che negli ultimi anni i, governi, i vari governi che si sono succeduti ci hanno tolto. Parlo dell'articolo 18, parlo del Jobs Act, parlo della Buona Scuola, tutte quelle riforme che in qualche modo hanno creato le condizioni per privatizzare la scuola, per creare una scuola di, di, diciamo di secondo livello. Eh, creare eh, precarietà nei posti di lavoro e eh, quest, queste cose le ho vissute perché fino ad un anno fa io ero eh, un operaio all'interno di una industria della zona che è il Nuovo Pignone io lavoravo in un'azienda eh, appaltante di questa, di questa diciamo, grande azienda che è nella nostra zona e ho vissuto direttamente quelle che sono le condizioni del, del, del lavoro precario, del, dello sfruttamento, dell'emarginazione eh, di, di quei lavoratori che in qualche modo sono costretti a eh, vivere sotto ricatto di certe, di certe condizioni che sono state create appunto da queste eh, riforme e che hanno permesso ai datori di lavoro, io li chiamerei anche padroni, perché credo che questo sia realmente eh, come bisogna chiamarli. Ha permesso a questi di sfruttare il periodo della crisi per poter, per poter creare, le ta, eh, creare le condizioni tali per cui eh, i, lavori, i, i lavoratori sono eh, ricattabili perché hanno contratti magari che durano una settimana, eh, contratti che durano 3-4 giorni. E penso che eh, con eh, potere al popolo, con le persone che hanno eh, creato in 100 assemblee questa... questa, diciamo che questa eh, Unione di persone è nata da 150 assemblee che sono state fatte in Italia, da cui sono scaturiti i candidati. Io sono uno di questi. Sono scaturito, sono diciamo, stato scelto all'interno dell'assemblea di Potere al Popolo di Massa Carrara proprio perché eh, sono uno di quelli che ha vissuto eh, questa condizione, ha vissuto questa condizione ed ha vissuto le condizioni. Delle varie lotte che sono state eh, fatte in questa, diciamo in questa città de, nei vari periodi. Eh, credo che eh, finalmente il popolo possa eh, rivendicare di avere un, uh, un movimento che finalmente difenderà i, propri, i, i suoi diritti e i, i nostri diritti.